Eccoci qui alla quarta edizione di Loppiano Lab. Sono con Fabio Di Nunno del Movimento Laboratori di Azione Cattolica. Ciao. Allora Ciao Fabio, è la prima volta che siete qui a Loppiano Lab? Sì, è la prima volta che siamo a Loppiano e ne siamo entusiasti perché è un, uh, un buon punto di incontro con tante realtà uh, che lavorano per il bene comune, mi sembra. E cosa, cosa fate? Raccontateci un po'. Ah, noi siamo un movimento interno all'Azione Cattolica che appunto si occupa di tematiche che riguardano il mondo del lavoro, quindi le attività uh, si spaziano tra sensibilizzazione su tematiche del lavoro, quindi l'ottima sociale della Chiesa, il, il bene comune e poi delle attività anche uh, pratiche sui territori. Ciascun movimento all'interno delle diocesi declina in modo uh, diverso le varie attività, quindi c'è chi fa dei gruppi uh, di movimento uh, elaborando certi, certi temi, c'è chi fa pastorazione. D'ambiente, quindi nelle fabbriche concretamente si fanno degli incontri, si organizza una celebrazione, un, uh, una riflessione su qualche tema e poi lavoriamo anche a livello nazionale in collaborazione con gli uffici delle, della pastorale uh, sociale del lavoro. E una delle cose più belle che facciamo è questo, che è il, uh, la progettazione sociale, è un bando che pubblichiamo ogni anno e che mira a. Uh, sviluppare nelle persone la valorizzazione delle loro competenze nelle persone e nei territori di riferimento di queste persone quindi vi faccio un esempio, abbiamo finanziato nel passato per la, il Malac di, uh, di Potenza un progetto che mirava a fare sicurezza sul lavoro nelle scuole e i bambini hanno creato degli elmetti con la cartapesta e in realtà hanno fatto studi sulla sicurezza sul lavoro, oppure a Gragnano in provincia di Napoli, l'anno scorso è stato finanziato un gruppo di ragazzi che prendendo gli scarti della lavorazione della pasta fanno dei centrotavola e questo gruppo di ragazzi sta per trasformare in una cooperativa. Quindi creiamo, tendiamo a creare lavoro vero che diventa poi sostenibile nel tempo. E che crea uh, non solo la realizzazione della propria vocazione professionale e personale, ma anche sviluppo per il territorio di riferimento. Nell'ambito dello piano Lab si inaugura la scuola di economia civile, allora come vi inserite in questa realtà? e cosa significa per voi? Dunque noi come Movimento Lavoratore di Azione Cattolica a livello nazionale abbiamo fatto negli ultimi due anni un percorso che ci ha portato a studiare varie forme di economia quindi abbiamo studiato l'economia di comunione, abbiamo studiato l'economia civile abbiamo fatto un campo nazionale in Calabria che ha declinato in tutte le forme l'economia civile il 9 novembre concluderemo questo percorso con un seminario che studierà l'economia sociale di mercato e metterà a confronto le varie forme di economia anche l'economia del capitale quella all'interno della quale ci muoviamo e vogliamo appunto dare alle persone gli strumenti per, per farsi la loro idea dell'economia e creare poi un percorso professionale uh, che sia autonomo e quanto più possibile vicino chiaramente ai nostri valori etici. E la scuola che viene inaugurata qua può sembrare assolutamente un'iniziativa interessante che, uh, che può creare appunto un, un buono sviluppo nelle persone che vi partecipano. Noi anche come Movimento Lavoratori uh, stiamo provando ad elaborare un corso per diventare imprenditori, buoni imprenditori. Quindi se ci riusciamo anche noi lanceremo una piccola scuola quest'anno. Grazie e tanti auguri. Grazie.